No, allora vediamo. No. No, no. Dai ti devo troppo raccontare cosa è successo ieri sera perché è veramente assurdo. È no, no. successo che ieri sera. È... Scusa, ora la testa in un'altra parte, scusami. Ma cos'hai? Non lo so, stavo rileggendo il primo titolo di questa mattina sul giornale, insomma, di queste strade killer, cioè è un po' strano. Un sacco di persone ci perdono la vita soltanto perché la viabilità non viene considerata così tanto come dovrebbe essere. E insomma, ci sono tutte strade piene di buche, anti-irregolari, cioè un sacco di gente magari ci lascia anche la vita, non è una cosa bella. Madonna, Mary, non essere sempre così negativa. Non lo so, Ile, c'è gente che ci perde la vita comunque tutti i giorni. Ecco. Le solite mancanze dovute a qualcuno che non adempia i suoi doveri. Quando leggo notizie come queste, vengo animata sempre da pensieri come «cosa paghiamo a fare tasse e contributi, se poi non vengono utilizzati per i loro scopi?» Insomma, dove sono gli enti che si devono occupare di queste maledette mansioni? Dov'è lo Stato? Dove sono le regioni, le province e i comuni? Che senso ha creare tutte queste istituzioni in senso sussidiario, a partire dal più vicino ai cittadini, in suo aiuto, se poi nessuno in realtà si preoccupa davvero della nostra incolumità?»